Vediamo come inserire e dove inserire Google Analytics e il pixel di Facebook. Io ho precedentemente generato sia Google Analytics che il pixel di Facebook. Ora vado in Estensioni, Template. Molti template permettono di personalizzare il proprio template da custom code. In Custom Code abbiamo diverse opzioni. Before Head, Before Body e Custom CSS. Il Custom CSS ci permette di modificare i colori, le dimensioni di font, ci permette di personalizzare il nostro template. Per quanto riguarda il pixel di Facebook e Google Analytics, questi vanno aggiunti nella sezione Head. Probabile che voi nella sezione Head non abbiate nulla. Io ho già questo che ho personalizzato. Devo semplicemente aggiungere Google Analytics. Che copio e incollo qui. Come vedete lo riconoscete perché inizia in questo modo qua dicendoti che sta inserendo il codice di Google Analytics dopodiché inserisco il mio pixel di Facebook sempre nel tag head stessa cosa lo riconoscete perché ha un titolo che ti avvisa che sta inserendo il codice del pixel di Facebook. Ora posso salvare e il nostro Google Analytics e il nostro Pixel di Facebook sono già attivi.